Bloomwell è il fiorire del tuo benessere, un benessere a 360 gradi, quindi non solo corpo, ma anche anima e mente. Bloomwell è esattamente tutto ciò di cui io avrei avuto bisogno quando ho iniziato il mio percorso tanti anni fa nel fitness. Finalmente abbiamo deciso di sviluppare un progetto eh, per aiutare le persone, prendendole per mano, a migliorarsi e a vivere appieno ogni momento. Bloomwell è motivazione, Bloomwell è una guida ed è un percorso per imparare a conoscersi, a rispettarsi, a rispettare chi ci circonda e soprattutto per ritrovare o per trovare il proprio posto nel mondo. Bloomwell io me lo immagino come una cassetta degli attrezzi. In ogni sezione troverete degli approfondimenti e inoltre ci sarà un professionista che vi prenderà per mano e vi proporrà degli esercizi pratici. Il programma di allenamenti a me piace chiamarlo programma di movimento perché andremo ad allenare la forza, la mobilità, faremo cardio, ci divertiremo anche, ma ciò che rende speciale questi allenamenti è il movimento. Andremo ad allenarci in modo da imparare a sentire corpo e a percepirlo nello spazio. Dovreste affidarvi a Bloomwell perché non solo è un percorso che vi permetterà di entrare in connessione con voi stessi ma è anche un mondo dove non esistono tabù, dove c'è inclusività, dove c'è community, avremo il Bloom Lab dove potrebbe incontrarci e abbiamo proprio il desiderio di divertirci insieme a voi. Con podcast, momenti per condividere e vivere veramente a pieno, liberamente ciò che siamo e ciò che volete diventare. Ah, <ride> oh, yeah! Stacca! Mi che è finita la memoria, aspetta, fammi vedere. Ah, si sì, guarda, va,